Ciao, eh, il corso mi è piaciuto praticamente tutto, soprattutto la eh, velocità del metodo, perché senti proprio questo contatto mh, vibrazionale molto forte, e io comunque sono sempre stata una persona razionale e di conseguenza è la prima volta che sento queste emozioni molto forti e eh, riesci comunque in brevissimo tempo a sciogliere dei blocchi. Diciamo che ci sto lavorando ancora sopra, cioè non posso dire di avere eh, sciolto totalmente dei blocchi, <coughs> ma ehm, in questi giorni saprò che gli ho, cioè, sono convinta di averne sciolti alcuni, ma devo metterli alla prova. Ciao Patrizia, sei un angelo.